Ah, ciao ragazzi, benvenuti al corso di armonia applicata, l'ho chiamato applicata perché appunto ogni argomento che affronteremo in questo corso sarà finalizzato a mettere in pratica tutti gli argomenti, quindi a creare qualcosa di nostro e ad avere una maggior, intanto, una maggior libertà di improvvisazione, di utilizzo di tutti gli elementi in tutti i generi musicali e una consapevolezza maggiore di quello che stiamo facendo anche quando suoniamo brani di altri, quindi con un approccio molto più musicale, molto più eh, avanzato. Partiamo dal semplice, il primo argomento che in genere si spiega in armonia sono gli intervalli che potete trovare eh, nelle mie lezioni gratuite su YouTube, capitolo intervalli, e quindi col PDF e tutto spiegato già in precedenza mentre oggi vorrei come primo argomento parlare delle triadi maggiori e tralascio un attimo la spiegazione teorica perché eh, altrimenti i video diventano troppo lunghi tanto vi metto tutto nei, nei vari pdf tutti compresi appunto questo corso e vado quindi a farvi vedere qual è il mio approccio per lo studio delle triadi Oggi si parla solo di triadi maggiori, quindi tonica, eh, facciamo un esempio in Fa. Fa la tonica, terza maggiore La, la quinta di Do. Come lo studio io questa triade, mettiamo che l'ottava, Fa. e Mi faccio tre posizioni, tre diteggiature, che io le chiamo con il nome del dito di partenza, quindi la diteggiatura del dito medio, ad esempio, o secondo dito. Quella del mignolo, o quarto dito, nel cambio, diciamo, zona eh, de della tastiera, ma le note sono le stesse. E l'ultima, quella del primo dito, dell'indice. la quinta e l'ottava prenderle sia con l'indice che con il medio, vedete voi quale vi torna meglio. Il primo passo, il primo esercizio, quindi dopo aver eh, appunto suonato un po' le triadi per ora posizione fondamentale, tranquilli, eh, molto semplicemente, vado a farmi un po' di, di esercizi mixando queste eh, varie diteggiature appunto il risultato sarà che suonerò più o meno in tutta la tastiera e quindi avrò un, una maggior libertà di espressione e una maggior conoscenza del nostro strumento quindi eh, possiamo innanzitutto fare la triade su due ottave non su una ora partendo da fa probabilmente eh, conviene partire da una posizione con, con l'indice e arrivo all'ottava a fa ah, a due ottave quindi scusate a fa due ottave sopra posso arrivarci così così Possibili. quindi perché mixo appunto queste eh, varie diteggiature andiamo a vedere un esercizio molto utile è eh, quello di suonare anche a tempo con un metronomo ora non lo metto per eh, velocizzare un po' le cose eh, ma ad esempio una nota per quarto o, o ad ottavi o terzine come vi pare suonando in continuazione tutte le note di, per ora i fa maggiore quindi un accordo solo variando la disposizione, le, le, le ottave e quant'altro. Vediamo che succede, quindi mettiamo che il metronomo sia T, T, T, T. E il passettino successivo è quello di, una volta che avete studiato, ad esempio, che ne so, una settimana, due, tre mesi, sei anni in, in fa, ad esempio, passare eh, un'altra tonalità, quindi eh, si sì, maggiore, prima mi viene in mete. Posso partire, ad esempio, dalla nota più grave, non dalla tonica, ma dalla quinta, fa diesis. Oppure suonarle tutte, mm, c'è un famoso esercizio che di, di base sarebbe questo, partendo dal Mi, Mi maggiore fa fa diesis e arrivare in fondo eh, praticamente suonando tutte le triadi a due ottave per semitoni quindi faccio mi poi fa fa diesis o sol bemolle sol la bemolle eccetera eccetera questo esercizio si può come tutti gli esercizi si può prendere spunto per crearne dei nostri, ad esempio posso fare tutte discendenti, partendo ad esempio da D scendendo poi Re bemolle, oppure farne una ascendente, una discendente Posso variare la ritmica, fanno la terzina. Quindi inventatevi, divertitevi perché alla fine sono esercizi, ma con un po' di creatività diventano anche abbastanza diciamo, carini da fare. E eh, andiamo a sentire con un tappeto su un accordo solo per ora. Quindi facciamo le cose in ordine, graduali, rimaniamo sul semplice. Un tappeto di, di pad con una batteria, molto semplice. Il pad ci tiene, lo faccio in Mi, Mi maggiore, semplicissimo a triade, quindi senza altre note ulteriori. Mi sol diesis, si, sì. Mi. E andiamo a vedere come eh, questa volta esercitarsi con appunto un supporto armonico questa è base molto molto semplice e posso fare quell'esercizio che vi ho fatto vedere prima questa volta con un ritmo sotto e eh, appunto un supporto armonico Eh, anche qui la disposizione delle note ma anche eh, iniziare a variare un po' la ritmica e iniziare anche a provare piano piano ehm, ehm, con frasi molto semplici, all'inizio anche se viene al vostro orecchio orribile, non è mai niente orribile in musica, solo il meta, <ride> scherzo. Eh, provate a fare le linee molto semplici, usando sempre solo le note della trina. Un esercizio che sarebbe molto molto carino da fare è quello di cantarsi delle piccole melodie in testa e poi suonarle, io premetto che sono stonato come, non come una campana ma come, peggio, però proviamo da qualcosa insieme. Ogni nota che caratteristica ha, quindi ogni intervallo, e riesco più o meno a crearmi delle piccole frasi in testa che può suonare. Riproviamo. <sussurra> Provate anche a cambiare dinamica, quindi a variare il volume delle vostre linee. Se no, tutto pari, ragazzi, la musica diventa noiosa. sentite il volume come si fa con le mani? Si mette con la mano destra. Posso passare da un volume quasi impercettibile, ha ah, quasi la distorsione, ognuno ovviamente ha proprio tocco. No. Per ora fermiamoci qui che comunque sono già tanti argomenti, uno ma tanti elementi che abbiamo inserito, quindi eh, vi faccio un, un riassunto ovviamente in pdf, eh, cercate come sempre, come dico sempre, di studiare in tutte le tonalità, questo è fondamentale, se, eh, se il vostro desiderio è quello di eh, fare dei passi avanti musicalmente e essere in grado di suonare praticamente tutto eh, con cognizione di quello che fate dovete un po' eh, come in tutte le cose dovete perderci tempo eh, passarci ore, giorni, settimane, mesi, anni e non si finirà mai però eh, vi assicuro che il modo giusto per per, diciamo, avanzare il proprio livello eh, ricordatevi che la musica non è mai una competizione a volte purtroppo leggo o assisto a scene eh, diciamo, non, non molto belle, ma questa è un'altra storia perché eh, c'è chi la vive come una gara ma non c'è mai un un vincitore, un perdente musica Il vincitore è solo quello che sa trasmettere qualcosa che può, può piacere o no la eh, musica è talmente soggettiva che... Punto. Mm. se vedete uno che vi sembra più bravo di voi fategli un applauso e cercate di di guardare, di capire eh, cosa fa magari e prendere spunto, perché prendere spunto non è copiare non è fare qualcosa di male ma è semplicemente fare esattamente come hanno fatto tutti i musicisti del mondo eh, che hanno a loro volta eh, preso da chi era prima di loro detto questo io vi aspetto al prossimo argomento, diciamo, al prossimo modulo eh, dove si parlerà delle triadi minori quindi al prossimo video e grazie per aver preso il corso